Impariamo una canzoncina per memorizzare i colori dei resistori. Nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco. Ora tutti insieme. Nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco. Un'ultima volta. Nero, marrone, rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco.